Il tempo è una percezione molto personale, ci sono giorni che volano e ci sono giorni che non passano mai, c'è un, un tempo al lavoro che, è un, che può essere disastrosamente lento e immobile e c'è un tempo della vita lontano dal lavoro che può essere troppo veloce nel suo scorrere. Però succede anche tante volte che tu passi un pomeriggio nella natura e il tempo ti sembra che si fermi. A volte guardi l'orologio pensando che siano già le sei di sera, invece sono le tre ed è una sorpresa molto bella. Questo però succede quando ti sei liberato dal tempo, quando non hai l'ossessione. L'Enzius, più lento. La lentezza non è uno, uno spreco, il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo e non è uno spreco immaginare di poterlo trascorrere lentamente.